Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video. Eh, che criccio questa notte, anzi, questa sera. Buon pomeriggio, anzi, o oh, buonasera a tutte, dipende da quello che vedete questo video. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video eh, dove si parla un po' di tutto, diciamo. Eh, cosa volevo dire? Ah, sì, volevo dirvi semplicemente che eh, finalmente sto riuscendo a fare più video. Solo che questi video li ho cancellati tutti, mannaggia a me, eh, dove vi stavo raccontando alcune cose non tanto importanti, più che altro video, sempre video vlog, ma che alla fine non sono riuscita a mandarli in onda. Ci riprovo. Sto facendo l'ennesimo tentativo a mandarli in onda, adesso. cioè a, eh, registrare adesso sperando che mi vada tutto bene perché non lo so ragazzi non ne ho idea di cosa cosa sta succedendo comunque vabbè, nulla ehm, oggi mi sono sbrigata un po le mie, le mie commissioni e dopodiché ehm, insomma ho fatto varie passeggiate un po' a destra a manca per Palau, poi sono scesa giù da mio zio al porto, nulla di speciale. E dopodiché eh, sono tornata a casa e mi ho guardato un po' di pallobelli, appunto, nulla di speciale. Vi dico come è passato il giornato, perché che altro vi sto dicendo. Aspettate un secondo. Ero messa un po' male, ecco perché ero messa di traverso, invece devo stare di bella dritta. Allora, eh, quindi praticamente. Eh, Sta il fatto che ancora non mi ho fatto le unghiette oggi, vedete? Devo farmi le unghiette, invece stanno ancora in alto marci, lo so, fanno schifo, fanno cagare, pazienza. E nulla. E... Ah, oggi stesso volevo recensire sta maschera, ma non ho avuto il tempo e ne la voglia, ma adesso che ne ho voglia, e soprattutto un po' il tempo, aspettate che mi guardo solo innanzitutto. Sono le 8.10, ok. Allora, comunque questa maschera eh, mi è piaciuta moltissimo, a parte che nella zona T, come vi ripeto con l'altro video, non mi ha fatto il massimo perché non ho fatto neanche perché eh, ho la fronte come una, un, una grattugia, nel senso che ce l'ho troppo ruvida e non mi ho fatto un cavolo, praticamente non so per come mai, però i tagli questo è un 28 grammi di prodotto per un di lo dice qua, vabbè niente, no? non dice niente, complimenti, 11 minuti di pausa, ok? Boh, vabbè. Questa l'ho presa sapone profumi, ma non dice quanto c'è di prodotto, boh, vabbè, so, no, di prodotto ce lo dice, 28 grammi, boh e qua lo dice 28 grammi vedete qua qua qua ecco qua si vede vero sì. si 28 grammi melograno in tessuto e niente ragazze poi mi ho comprato non so se si vede da qua un sto dicendo questa parte perché ho comprato anzi ho comprato una cancellare per della Garnier perché l'altra la sto terminando quindi vabbè e tutto sommato ragazze non ho fatto nulla di speciale oggi quindi rimanderò a un altro giorno perché volevo lavarmi la stanza pulirmi e spolverare ma lo farò in un altro momento e vabbè sta il fatto che eh, purtroppo oggi non sono riuscita a fare tutto quello che, tutto quello che volevo fare oggi nel senso lavarmi la, lavarsi la faccia cioè la camera spolverarla, spazzarla e lavarle, il pavimento, non di tutto ciò. Va bene, rimandolo domani. Domani sicuramente lo devo per forza fare, non c'è cosa che tenga. Che storie che tenga, lo devo fare per forza. E niente. Eh, allora, cosa state vedendo di qui? Lo specchio, si. Sì. Lo devo un po' abbassare perché si vede lo specchio. No, ma non mi piace, eh. Quindi lo devo ho detto che c'è l'ombra di là. Vabbè, possiamo perdere. E niente, quindi praticamente alla fine resta, non mi resta altro che eh, fare tutte le cose domani, cioè cercare di pulirmi la mia cameretta, camera, camerona, perché è una, una camera ragazza, non drago, non più proprio una ragazza. Sì, sono una ragazza, ma... Di 34 anni quindi vabbè, no comment, niente. Come ho festeggiato gli anni, eh, nulla di che il mio compleanno non l'ho fatto, non l'ho festeggiato di chissà che, tra qualche dolcetto, ma guardando un po' di televisione, ascoltando di video, un po' di video su YouTube, guardando un po' di video su YouTube, e preparando il pranzo o la, qualche, la cena, niente. Eh, aiutando ovviamente mia nonna in casa, nulla di tutto, nulla di speciale ho fatto eh, per il mio compleanno, già ve lo dico. Ah, ecco qua, mi rivedete anche la maglietta di Snoopy, non so se si vede, aspettate, ve la faccio vedere. Ecco qua questa è la maglietta di Snoopy. Eh, C'è anche il pantalone zebrato, non so se ce l'ha portato, cosa? Il pantalone del pigiama, Ciao. E nulla ah, con la matita stamattina per le sopracciglia perché così non posso stare senza le sopracciglia fatte tutte smozzate vabbè tutte mozzate volevo dire ho usato questa matita qua tutta bella um, rimpicciolita vedete ecco qua e questa è la mia matita che non so neanche che non me lo sia aspettate un secondo No, non, non riesco a leggerlo raga, non importa no? anche per tra l'altro tra poco devo mettere il colleio quindi non sarà facile fare tutto questo video lungo 14 eh, ok diciamo quasi un quarto niente ragazzi io vi saluto miniatura non so se metterla o meno ma la metterò potrei fare anche dopo non importa vabbè no, potrei pensarci prima per la miniatura ma la farò in diretta con voi Già. Aspetta con questa maschera che non c'entra una mazza. Ecco qua. E niente. Quindi. Basta la televisione anche. Andiamo bene che si sente anche la televisione. E vabbè, dettagli. E nulla, ragazzi. Se riesco a mettere qualche musica sottofondo, se no non metto niente, e noi ci si vede appunto... In un prossimo nuovo video, non l'ho detto all'inizio ma lo detto alla fine, mettete un bel like, commentate e attivate la campanella se vi iscrivete, no io non vi costringo a iscrivervi, ci mancherebbe solo quello, se vi vi. come si dice, come posso spiegarvi, eh, se io vi costringo a iscrivervi è come una specie di, di cosa psicologica, di violenza psicologica, no, dovete iscrivervi spontaneamente no? non va bene iscrivervi al mio canale con costriti, con, essendo costretti, no, questo mai non, non ci deve essere deve essere un canale libero come sono tutti gli altri canali liberi, ok ragazze? un bacio attivate la campanella appunto se vi volete iscrivervi, ci non crede altro non vi, non vi invito a, a non iscrivervi, iscrivetevi se siete liberi e se no siete liberi di non iscrivervi, non, non, non, non, non fa nessuna differenza per me. Non ci perdo e ne, ci, e ne mi entra né mi esce. Se volete iscrivervi, mi farebbe molto piacere. Se no, pazienza. Non muore nessuno per una iscrizione in più o in meno. Anzi, eh, che non ci vuole iscrivere o guarda i video anche se ce l'è iscritto, va bene lo stesso. Benvenuto lo stesso o benvenuto lo stesso. Ciao, eh, che dire, a presto. Ciao!